la collaborazione con l'intercultura del Comodisano anche adesso con la borsa di studio Sì, abbiamo pensato che Sarebbe stato interessante uh, dare questa opportunità ai ragazzi, studenti salernitani, studenti delle scuole superiori di accedere a una borsa di studio totalmente gratuita uh, per tre mesi o in Belgio Fiammingo o in Russia. Uh, il periodo di partenza sarà da settembre 2018 a dicembre 2018. Uh, le modalità per l'iscrizione... Uh, Saranno, diciamo, dovranno accedere tramite online sul sito di Intercultura e sperare che vengano scelti. È anche un'occasione un per chi magari non poteva permettersi questa borsa di studio anche perché il valore è abbastanza impegnativo. Come verrà scelto questo studente? Quali sono le caratteristiche? Sarà premiato il curriculum? Sì. Sicuramente il curriculum scolastico è a parità di punteggio eh, che ha il reddito minore.